Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi parliamo di un prodotto tipico del sud, i lampacioni. I lampacioni che vengono anche chiamati lampagioni oppure cipolle delle serpi. Questo prodotto è ottimo sia bollito e condito con olio, sale e aceto, oppure fritto, soffritto alla brace cotto sotto la cenere una ricetta antichissima se li cuocete sotto la cenere non li dovete pulire come farò io adesso ma dovete metterli così come sono sotto la cenere così recupererete più bulbo possibile oppure sono buonissimi per fare frittate, zuppe da noi in Puglia vengono aggiunti alle TL di arrosti tipo spezzatino oppure l'agnello e quindi si aggiungono le patate e i lampacioni si possono conservare sott'olio da consumare successivamente eh, mangiati col pane eh, bruschettato. Ora io vi mostrerò una ricetta che è veramente bellissima e ha qualcosa di magico. Per il momento però puliamo i lampacioni. Il lampacione comprato si presenta così, ricoperto di terra. Ora noi andiamo a incidere, tagliare la parte superiore e ad eliminare i primi strati che sono quelli più, più, più sporchi più eh, coperti di terreno cerchiamo di non togliere troppi strati altrimenti va eh, a finire che buttiamo tutto il frutto tutto il bulbo quindi eliminati i primi strati andiamo a tagliare la parte di sotto mi raccomando non tagliatela eccessivamente perché poi per la ricetta che andremo a realizzare ci servirà quindi una volta ottenuto questo lo immergiamo in acqua e poi lo andremo a sciacquare più volte. Quindi tagliamo, eliminiamo il primo strato del bulbo così la parte della radice. Così tagliamo giusto il necessario. E mergiamo in acqua. Ora io continuo a pulire i lampascioni e poi procediamo con la ricetta. Quindi, una volta eliminate le foglie esterne. E dopo aver sciacquato abbondantemente i lampascioni sotto acqua fresca. Abbiamo ottenuto questo è il risultato ora cosa dobbiamo fare dobbiamo andare ad incidere il lampacione sulla parte superiore facendo un taglio a croce così senza intaccare la base poi vi spiegherò perché ora prendiamo il lampacione io ne prendo uno più grande per essere più visibile con un coltello ben affilato Andiamo a tagliare delicatamente, ci dobbiamo fermare a qualche millimetro dalla base, vedete? Questa è la base, io mi sono fermata qui, questo perché noi andremo a friggere i lampacioni e quindi una volta messi nell'olio, se noi arriviamo alla base, tutti i petali esterni si staccano dalla base e vanno a spargersi nell'olio, quindi andiamo a tagliare a croce così sempre stando attenti a non arrivare alla base più tagli faremo più sarà bello il nostro lampacione io mi fermo così, io mi blocco qui adesso andiamo a friggere i nostri lampacioni andiamo a friggere i lampacioni Li immergiamo in olio bollente vedrete che cosa succede vedete? aspettate un attimo A questo punto, quando comincia ad aprirsi, a formare un fiore, andiamo a girarlo. Vedete? E continuiamo la cottura. Lampacione si presenterà così assomiglierà proprio a un fiore dobbiamo continuare però ancora la cottura perché deve arrivare il calore deve arrivare al cuore del lampacione ed essere croccante fino al centro ora continuiamo i lampacioni sono cotti come vedete sono bellissimi adesso andiamo a impiattare lampacioni come vedete e come sentirete sono croccantissimi ora adesso questi possono essere conditi sia solo con sale e pepe e vi assicuro che già così sono buonissimi Oppure possiamo condirli così, prendiamo i lampacioni, li andiamo a condire con del vincotto. Vi assicuro che col vincotto sono una cosa pazzesca, non troppo. Così, l'amaro dei lampacioni e il dolce del vincotto si sposano benissimo. Anche se bisogna dire la verità, che fritti non sono più amari. Quindi, questa è la nostra ricetta che abbiamo realizzato oggi: lampascioni fritti. Grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!